Che differenza c'è tra fare Lean ed essere Lean? Spesso nelle aziende e nelle organizzazioni si tende ad applicare le tecniche Lean come se fossero delle ricette miracolose. Come se bastasse agire in un certo modo senza comprendere il vero motivo. Fare Lean è come mettersi a dieta. Essere Lean è cambiare stile di vita. Fare Lean è ricercare la massima riduzione di costi in ogni reparto, rischiando che uno danneggi l'altro. Essere Lean è muoversi tutti nella stessa direzione perché il management ha il controllo della strategia complessiva. Chi fa Lean si limita ad applicare delle tecniche. Chi è Lean ha simili principi e di conseguenza li traduce nella pratica quotidiana attraverso tecniche e strumenti.